e Luigi Luciani oh, Torniamo a parlare di cose serie dopo questa pagina doverosa comunque su quello che è successo in Rai quello che sta succedendo questa cosaccia sulle donne dell'Est da preferire alle donne italiane. Allora con noi, e la ringraziamo, c'è la Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici per Roma Capitale, Alessandra Agnello, buongiorno, buon pomeriggio. Buonasera a ecco. tutti, salve. Ecco come va? Tutto bene? È partita sì, l'operazione sì. Strade Nuove. Che cos'è esattamente? <ride> strade nuove, sì, diciamo è una manutenzione delle strade ci deve dire grande viabilità eh, come ho detto più volte le strade si dividono in grande viabilità che cura il dipartimento lavori pubblici, Roma Capitale viabilità ordinaria che spetta ai municipi qui parliamo di grande viabilità e sono delle, mh, eh, delle realizzazioni su manti stradali particolarmente ammalorati alcune strade ammalorati lo è un termine tecnico che vuol dire sì, che degradati se... insomma no? quindi... esattamente, quando si vede quella rete le, le, quando il bitume certo. l'asfalto fa quella rete e quindi poi si sfalda e da lì eh, diverse buche prendono vita quindi sì, sono... Eh, sono partiti importanti lotti, è stato concluso. 85 da poco. milioni di euro, giusto? Questa è la cifra. 85 in totale, sono partiti e sono in attuazione i primi 6 milioni e 7 circa e in più si stanno aggiungendo altri 12 milioni quindi di, quel, um, di quell'importo che lei ha detto eh, sono insomma le prime gare per eh, certi importi ecco siccome ha detto la grande viabilità ci può fare un esempio cioè dove si interverrà concretamente? Guardi i mm. cittadini già possono vedere grossi tratti ad esempio di via Acquafredda eh, via della Magliana e anche mm. via della Pisana questi sono già stati fatti nei giorni scorsi inoltre un intervento molto importante è stato un grossissimo un lunghissimo mh, tratto della via Abbia e, e anche di Furio Camillo e quindi insomma sono diciamo, sotto la portata di tutti in vedere insomma, i lavori certo. che Roma Capitale sta mettendo in campo inoltre anche un grosso intervento importantissimo è stato fatto a Biermilio Spalla del municipio Ottavo dove appunto era difficilissimo il transito delle macchine proprio per una presenza di buche e profonde fenditure e anche questa strada è stata portata a termine in questi giorni e, insomma sono strade oh, abbastanza importanti, importanti. allora sì. una, una cosa qual è la garanzia, allora qua si dice adesso sono lavori fatti bene, puliti efficaci, questo l'ha detto l'ha scritto la sindaca raggi in un post sì. su facebook um, ecco lavori fatti bene, puliti e efficaci allora qual è la garanzia? io lo chiedo perché è importante secondo me che mh, dopo qualche mese non ci ritroviamo con le stesse situazioni, la spiego perché in realtà mh, mh, a Roma c'era prima che arrivasse noi io spero vivamente che le cose cambino c'era questa brutta abitudine cioè che eh, i manti stradali che altrove duravano che ne so 5 anni Qua se duravano 5 mesi era pure troppo. Era talmente la regola che molti di noi hanno cominciato a pensare che ci fosse il trucco in qualche modo, no? che fosse interesse farli durare poco per fare spesso dei lavori di manutenzione. Ecco, a lei risulta che fosse così? Eh? Guardi, mh, risulta a me ma può risultare benissimo a che, eh, qualsiasi cittadino che magari va a trovare vecchie mh, e non tanto vecchie informazioni su internet. Purtroppo gli appalti del de, Dipartimento Simu del 2015 sono stati eh, attenzionati dalla mm. magistratura proprio per questo fatto, perché gli appalti venivano fatti male, ovvero non veniva steso l'asfalto che no. era previsto in eh, Italia con eh, spessore... lo spessore eh. esattamente ed è tutto lì Invece mh, con queste gare, appunto a, mh, a parte ci tengo a dire che oggi il Dipartimento ha fatto un grosso lavoro perché sono arrivate per ogni gara in corso tantissime lettere di offerte e quindi c'è stato un grosso confronto competitivo. E In più mh, dobbiamo sempre ricordare che c'è un pool di tecnici, sempre del Dipartimento, che andrà proprio a controllare i lavori fatti. E' qui eh, che mh, insomma, la chiave di volta che si è voluta dare E quindi sono... Eh, ecco perché veramente lavori. noi avevamo fatto i complimenti um, insomma, a, a chi aveva fatto i lavori Qui alla, sulla Bufalotta, è eh, la strada che sta proprio sotto la radio Quindi no, per questo non, cioè, dovremmo vederle tutte Però prendiamo questo come eh, punto di riferimento e, mh, Perché là sono stati fatti dei lavori mh, che riguardano la cablatura eh, Dei servizi, insomma i sottoservizi, no, si chiamano così 所以<音><音><音> mi sottoservizi poi era stato rifatto l'asfalto e per la prima volta per quanto mi riguarda avevo visto che prima di mettere sopra l'asfalto era stata messa una guaina bianca che serve ad isolare dal sottofondo e che dovrebbe far durare di più l'asfalto le risulta questa tecnologia signora sì, Agnano? Sì sì sì è, un, sì è una tecnologia che già insomma nel nord Italia nel esatto. resto d'Europa e nord Italia già era in uso e che Roma Capitale sta adottando. Però un manto più liscio sì. più liscio e che, dove, che debba resistere di, di più allora la domanda però che voglio fare è che in realtà questa, questa copertura dopo pochi mesi saranno quattro, quattro mesi è già tutta screpolata e sta venendo via perché se uno va a vedere è proprio quello che diceva lei cioè sì è stata messa la guaina ma è stato messo uno strato di asfalto veramente sottilissimo sottile, sì sì sì, sì. ma questo noi abbiamo conoscenza di questo tra l'altro devo dire che l'ultimo asfalto è anche fatto in eh, un'altra modalità molto innovativa cioè si stende addirittura una foglia di bitume molto liquido di modo tale che l'ultima Stesa di manto stradale si attacchi meglio e pensi che sono stati proprio i propri cittadini ad accorgersi di com come veniva fatto questa stesura ses proprio sull'intervento di Via Appia quindi voglio dire anche in questo settore si è alla continua ricerca poi no? di una modalità migliorativa che duri più a lungo però rimane sempre il fatto che ehm, i precedenti appalti comunque ehm, eh, come dire erano stati in. Ma portati avanti non eseguendo a regola d'arte i lavori e comunque su questo appunto, eh. ripeto, ci stiamo lavorando con questo pool di tecnici che sorveglieranno i lavori e quindi verranno poi fatte delle campionature e da lì in caso eh, la ditta non abbia ben eh, fatto i lavori appunto a regola d'arte, allora lì si richiamerà appunto eh. le clausole contrattuali. Brava, è questo, cioè se tu dopo quattro mesi mi lasci la strada che si sta di nuovo spaccando tutta. E eh, la devi rifare te, a spese tue. Ma certo, ma certo, ma certo. Ma, ehm, guardi, già nel corso del, della nostra consigliatura, già è successo qualche volta, la ditta è stata richiamata prontamente. Tra l'altro lei prima parlava anche di, mh, degli scavi di pubblici servizi sì. e anche lì appunto le ditte insomma, vengono richiamate quando non viene rifatto perfettamente l'assalto, dopo un intervento di Cabri. Insomma, cioè, è cambiato questo atteggiamento cioè adesso invece che sulla collettività l'eventuale problema viene scaricato su chi ha fatto male il lavoro? Ma certo, certo, certo, anche perché lo prevedono le clausole contrattuali che, diciamo forse, forse non sono state negli anni passati ben utilizzate C'erano anche allora le, le clausole ma non venivano mai eh, eh, eh. Mm. Esatto, c'è una applicata. garanzia prevista dal codice degli appalti, anche dal vecchio codice andato in pensione nel 2016 è stata sempre prevista la garanzia che però evidentemente non era utilizzata eh sì, oh, intanto vediamo anche le immagini sulle, sui nostri canali televisivi, utilizzate anche la app, mi raccomando, perché vediamo com'era via della Magliana, questa è una foto che è stata pubblicata proprio da Virginia Raggi sul suo profilo Facebook, prima, prima dei lavori e dopo i lavori, la differenza è evidente e a questo punto mh, dovrebbe durare tanto immagino, no? Perché poi e eh, speriamo di sì insomma noi speriamo certo ora vediamo siamo poi casomai è peggio dottili. per chi ha fatto male il lavoro ecco tanto per esattamente, sottolineare esattamente. ancora una cosa allora dunque sì. arrivano messaggi al 3775 104 500 non so se può, se può rispondere dice ma potete chiedere, non è l'assessore è il presidente della commissione dei lavori pubblici Roma capitale Alessandro Agnello le davano dell'assessore però insomma, mai esatto, dire mai eh. insomma ecco, questo, eh. no no Mai dire mai. Allora, potete chiedere ehm, ehm, insomma, al presidente se può dirci quando partirà la costruzione della rotatoria alla Giustiniana nel quindicesimo municipio? Grazie da Gianmarco. Può rispondere a no, questo? Ehm, no, non saprei. Dovrei ah. prendere informazioni. No. Oh, tra l'altro perché... in, in quella zona là è successa questa cosa, più o meno in quella zona è successa questa cosa assolutamente incredibile eh, del cinghiale che è stato tamponato da uno scooterista e che ha provocato la morte di questo eh signore sì. di 49 anni Beh, ma, ma queste cose qua dei cinghiali che invadono le strade di Roma, ma come è, è inquietante eh, Lo so, ma non solo, le ricordo che sono state anche avvistate nelle periferie, ma sempre Roma è, anche le Volpi eh, sì, eh, eh, le volpi però non eh, ammazzano eh, eh, se no. vai a sbattere contro un cinghiale ti fai molto male purtroppo eh, il signore so, di 49 so, pure... anni eh, lo so, lo so, abbiamo saputo, abbiamo saputo mm, Sì, cioè, Gli animali si sì, si avvicinano alle città ormai O sono le città che si sono avvicinate troppo Però bisogna questo... prendere dei provvedimenti Insomma, queste cose qua, dei cinghiali in giro per Roma Non è una cosa bella, immagino, no? Si può dire così? No, no, no, no. a parte insomma che l'animale è pericoloso Anche se tente a proteggersi pure lui per Perché persone, e come abbiamo visto purtroppo anche anche per eh, eh, i motociclisti eh, insomma potrebbe essere anche una macchina se sì, sì, si stanno prendendo provvedimenti oh, allora eh, le eh, chiedono dunque sì. via Laurentina però qua si dice la luce la luce non dipende da lei sono cinque anni che manca ma chi le deve ripristinare eh? la deve ripristinare allora eh. guardi sulla via Laurentina non so se la persona che ha scritto ha, ha fatto un distinguo dal GRA verso Roma eh. è sicuramente Roma Capitale quindi il Dipartimento Simu e Acea invece dal graf, fuori Roma e Roma, città metropolitane è, dipende è, ne deve rispondere insomma l'ex provincia per farlo capire a tutti provincia. Allora, Luca, lo sappiamo che dice... tra l'altro io abito da quelle parti no, quindi, quindi non so benissimo è pure interesse in suo eh, chiaramente <ride> Perché è pericoloso eh, non sì. avere la luce Allora sì, dunque sì. Ehm, Sto passando su via Erminio Spalla L'ha citato sì. lei sì. Eh, Non è vero che è stata rifatta tutta Ma solo in parte, scrive Luca Certo, esattamente Quello che io ho detto all'inizio all no, Guardate che rifare tutta una strada Vuol dire manutenzione straordinaria mm. E che comporta tutta una serie di interventi Questa è manutenzione ordinaria uh -huh. e che quindi riguarda grossi tratti, l'ho detto prima, tratti particolarmente ammalorati, chiaramente questi sono stati mh, verificati prima i tratti che potevano essere più da eh, dannosi per le macchine, per i motociclisti e quindi sono stati appunto posti in essere gli interventi su quei tratti. La differenza con il passato è che non si va a ricoprire la buca e che quindi poi si risfalda con le prime piogge o col traffico pesante dei mezzi, ma si sono fatti appunto lunghi tratti con ehm, praticamente la stessa, lo stesso intervento che si sarebbe fatto se fosse stata manutenzione straordinaria io questo ci tengo a dirlo non sono rifatte tutte le strade ma i tratti alcune volte anche prezzo insomma lunghi di mh, pezzi ammalorati mm. allora attenzione, dice io questo lo certo. voglio dire perché allora noi sono a essere... in giro i cittadini certo. devo... mm. voglio che siamo chiari insomma certo, allora ho qualche altro messaggio la ringraziamo per la sua gentilezza dunque, eccolo qua buonasera Presidente, scrivo dal decimo municipio um, oh. eh, eh, quindi ecco il nuovo codice degli appalti non è un codice degli appalti questo vabbè, comunque prevede interventi anche in questa zona scrive Claudio sì sì sì sì, Devono, sono previsti interventi, anzi sono previsti interventi per quanto riguarda l'altro appalto di cui le parlavo, dei 12 milioni, che appunto è suddiviso in lotti e quindi per municipi ed è stato da poco aggiudicato proprio il lotto che riguarda la viabilità del nono e decimo municipio, quindi la grande viabilità anche di Ostia verrà fra poco, insomma, posta anche lei agli interventi dei, delle ditte appaltatrici. Oh, dunque, questo qua, chiudiamo con questa segnalazione, poi le faccio l'ultima domanda. Volevo segnalare che, dunque, a Via Trionfale, altezza Circonvalazione Trionfale, da qualche giorno eh, una ditta, ma, eh, che, che, che, che si chiama, Italians, ma non credo che si chiami, Vabbè, una ditta, sta facendo dei lavori hanno coperto il manto stradale in maniera molto discutibile, Vabbè, ma voi... Fate, cioè, tenete controllato sì, sì, una, una sì sì guardi io um, insomma proprio da poco sono um, stata a parlare con i tecnici proprio che mm. fanno questo lavoro sì, sì. Eh, loro vanno in giro e controllano i lavori fatti e le ripeto se non vengono fatti appunto poi si richiama la ditta, sì sì sì, no, molto eh, bene. Allora me lo segno, sono curiosa. Pure. <ride> okay, molto bene. Dunque, eh, nel salutarla, ma domani c'è un consiglio comunale che, eh, cito a memoria, è mh, eh, destinato a, mh, a discutere degli ultimi sviluppi giudiziari che eh, riguardano l'amministrazione come riportato dalla stampa, è giusto? Più o meno le parole sono queste? Sì sì dovrebbe essere diciamo mm. che una risposta ad una interrogazione ah, okay. però mm, risale pure a qualche tempo fa quindi non so se ne devono discutere da, i, tra i presidenti dei gruppi politici mm. se ancora è valido. Ok, sì, perché domani non c'è neanche Birgina Raggi che sarà negli Stati... parte per gli Stati Uniti, ce l'ha detto qua, no? Vero parte? Se non ricordo male. Credo di sì, guardi, io sono stata chiusa, le dico la verità, appunto al Dipartimento Simo, <ride> quindi non sono aggiornata sulle ultime notizie. Guardi, l'ultima proprio, perché questa è interessante. Buonasera, si è pensato a mettere la galanzia sui lavori del manto stradale alle aziende appaltanti, grazie da Federico? Sì, perché l'aveva detto prima, no? Sì, che... sì, sì, sì. sì. Eh, cioè quindi... c'è la garanzia, ripeto, è prevista per legge. Eh, quindi... ma quanto devono durare? Quanto deve durare il manto stradale secondo questa diciamo chiamiamola così garanzia? Ma guardi, la garanzia è mm, fino a 24 mesi, quindi ah, okay. almeno due male. anni. Le clausole, mm. le clausole contrattuali che richiamano anche le penali eh? okay. Quindi, quindi almeno, per almeno due anni non si dovrebbe fare neanche un, un, un lavoro sì. zero, niente proprio? Mm? Beh, oddio, se, se sono fatti bene Certo, eh, eh, ma se, se non sono so fatti, fatti male bene Si richiama da... la ditta eh, Si okay, richiama fatto. la ditta che li ha fatti eh, Per eh, metterci le mani mi sembra molto giusto, speriamo bene, perché qua, insomma, poi siamo tutti no, utenti delle strade romane, e vederle in questo stato insomma, è veramente è triste, nonché, da, nonché pericoloso, ecco, questo è cioè, l'elemento fondamentale è anche la sicurezza. Allora, eh, grazie al Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici di Roma Capitale, Alessandra Agnello, grazie di essere stata con grazie noi. Grazie a voi, grazie. buona giornata.